Questa serata è dedicata ad un ulteriore approfondimento introduttivo eh, per quanto riguarda la, la teosofia. E il tema con cui vorrei partire questa sera è eh, un tema che riguarda la relazione fra la ricerca spirituale e la figura del Maestro. È un passaggio molto importante che trova delle declinazioni diverse anche a seconda delle tradizioni con cui eh, si ha a che fare. Ma stasera vorrei non tanto fare un excursus di tipo storico diciamo, rispetto a questo tema, ma vorrei piuttosto cercare di approfondirlo dal punto di vista eh, teosofico. Perché la prima domanda che dovremmo farci è questa il Maestro è un'autorità che si impone con il suo sapere, con la sua forza nella nostra vita e nel nostro progresso di tipo spirituale oppure è, il Maestro è una sorta di amico con la maiuscola che tira fuori da noi le cose che sono dentro di noi e quindi non si pone tanto come un'autorità ma si pone piuttosto come un compagno di viaggio. E naturalmente dovremmo farci anche un'altra domanda. Questo maestro è qualcosa che è fuori di noi, oppure il maestro è qualcosa che è dentro di noi? Penso che il primo aspetto che dobbiamo considerare è quello di sgombrare il terreno da alcuni equivoci. E per sgombrare il terreno da, dagli equivoci occorre far riferimento ad alcune cartine di tornasole. E il maestro non è sicuramente qualcosa o qualcuno che chiede del danaro, perché sappiamo benissimo che la transazione ricerca spirituale contro danaro non è una transazione che può funzionare. Il Maestro non è sicuramente qualcuno che si impone autoritativamente nei confronti degli altri, in modo ideologico, ma il Maestro è un grande evocatore della dimensione spirituale delle singole persone e quindi è un soggetto che ha quella capacità di capire quali sono le sfumature, quali sono gli aspetti karmici che sono in gioco e quali sono le possibilità delle persone che si trovano di fronte, di fronte a lui. E eh, come terza cosa il maestro eh, non è qualcuno che impone un aspetto, um, come dire, relazionale basato sulla concezione che lui sa e gli altri non sanno ma è piuttosto un fratello un compagno di cammino dunque già applicando queste tre piccole cartine di tornasole sole non sgombriamo il terreno da molti presunti da molti presunti maestri e non possiamo non ricordare eh, all'interno per esempio della tradizione teosofica due aspetti. Quando è nata la società teosofica, la società teosofica è nata sulla base di una sperimentazione e questa sperimentazione è stata voluta da alcuni matma. Ma allora nell'ambito teosofico è chiaro che questi matma si sono relazionati con i fondatori della società teosofica, soprattutto, ma non solo, ma soprattutto diciamo, Elena Petrovna Blavatsky ed Henry Still Olcott, che sono stati i grandi pionieri della società teosofica. Ma questa non era una relazione diciamo, semplicemente sulla base di presupposti mentali, era una relazione reale i maestri della società teosofica hanno scritto tante lettere non solo ovviamente a Blavatsky, a Sinnet e a, e a Olcott ma anche a tanti altri a partire da Sinnet che era questo giornalista direttore di, eh, di un quotidiano eh, inglese che si pubblicava in India che si chiamava The Pioneer e eh, la raccolta poi di tutte queste lettere è conservata oggi alla British Library del, del British Museum e naturalmente queste lettere sono anche consultabili. Quindi eh, c'è un aspetto reale nella relazione tra, tra le persone diciamo, e i Mahatma e, e questo ci deve far pensare e sottolineo una perplessità e una prudenza rispetto a tutte le forme diciamo, che derivano da un'intermediazione di una persona rispetto a supposte canalizzazioni da parte di Matma o da parte di maestri. Naturalmente non è che in assoluto questo non possa avvenire, certamente anche questo può avvenire, ma naturalmente dobbiamo essere molto molto prudenti perché la personalità, il piccolo io, l'ego degli esseri umani è capace di molti inganni e quindi dobbiamo essere estremamente prudenti quando trattiamo questo tema che è quello dei maestri, che è quello dei maatma. Nell'ambito della società teosofica ad un certo punto poi non possiamo non considerare la figura di Giddu Krishnamurti, che rispetto al tema dei maestri ha molto parlato e, soprattutto, eh, diciamo così, non si è mai eh, sbilanciato nella descrizione di luoghi comuni. Per lui c'era un aspetto fondamentale, e cioè che il maestro non deve e non può essere un'autorità, perché se. C'è una misura di accompagnamento nel percorso spirituale, questa misura si basa sull'autorità, si crea un rapporto sbilanciato e questo rapporto sbilanciato compromette in realtà il piano evolutivo e compromette quindi la presa di coscienza da parte delle persone. Quindi eh, la conseguenza di tutto questo è che l'essere umano nel suo cammino nel suo rapporto, che può essere anche il rapporto con il Maestro, non può non fare appello a quello che è il Maestro interiore, a quello che è la sua dimensione animica, a quella che è la sua dimensione di un piano di coscienza e di conoscenza che prescinde che è superiore a quella che è la percezione dei nostri sensi rispetto alla realtà ordinaria. Questo è ciò che garantisce la possibilità per l'essere umano di un'evoluzione che non sia un'evoluzione basata su luoghi comuni, ma sia un'autentica evoluzione, in cui in sostanza l'aspetto più nobile che c'è nell'essere umano viene in evidenza e viene ad essere eh, portatore di una presa di coscienza da parte dell'individuo. Questa presa di coscienza da parte dell'individuo è una cosa possibile nell'arco della propria vita. Naturalmente per fare questo ci sono delle condizioni e una delle prime condizioni è quello che potremmo definire un atto di volontà, cioè un atto di volontà che ci dice di diffidare di quella che è la dottrina dell'occhio, così come per esempio nell'ambito teosofico viene descritta nella, nella voce del silenzio di Elena Petrovna Blavatsky che distingue la via dell'occhio da quella che è la via del cuore. E dal punto di vista teosofico la via dell'occhio è, è quella che fa riferimento all'aspetto della realtà fisica, all'aspetto della realtà emotiva e dall'aspetto della realtà del cosiddetto me mentale inferiore, quindi di quella che è la mente concreta, quella che classifica, quella che crea diciamo rapporti gerarchici, quella che misura, numero, pondere et mensura. Ebbene, è evidente che tutto ciò che afferisce a questa dimensione, che è la dimensione del piccolo io, non ci può portare in realtà ad una vera e propria presa di coscienza di tipo spirituale. L'essere umano però ha la possibilità di confrontarsi con la dimensione architipica, con il mondo dei modelli e, e quindi con la ragione in un certo senso, ma oltre che con la ragione anche con l'intuizione. L'essere umano ha questa possibilità di estrema sintesi che è quella dettata dall'intuizione. L'intuizione naturalmente ha canali misteriosi, ma attraverso questi canali misteriosi l'essere umano ha la possibilità di eh, comprendere meglio la realtà, di capirla e di andare oltre a quella che è la percezione, la percezione dei sensi. Vedete, nell'arco di questi 6.000 anni di storia che noi conosciamo, eh, non possiamo dire che l'essere umano sia riuscito attraverso le normali categorie, che sono quelle basate sul pensiero separativo, pensiero separativo che ha portato naturalmente a far sì che tutta la storia dell'umanità sia costellata di lotte, sia costellata di violenza, sia costellata di guerre, sia costellata soprattutto di egoismi. Questo approccio, questo pensiero duale, io ho ragione, tu hai torto, questo è il mio interesse, quello è il tuo interesse, non ha portato l'umanità a superare i suoi problemi né ha portato l'umanità alla felicità. Dunque in fondo io credo che in questo momento, che certamente non è un momento peggiore di tanti altri nella storia dell'umanità, noi naturalmente come dire, siamo portati, e questo è anche abbastanza logico, siamo portati ad enfatizzare, il momento in cui in, che stiamo vivendo, ma dobbiamo considerare che c'è una grande continuità diciamo nella storia, che l'umanità ha conosciuto momenti molto dolorosi, molto difficili, un po' come quelli che stiamo vivendo anche noi. Ma oggi non possiamo non vedere come l'umanità in realtà avrebbe la possibilità di risolvere tanti problemi, perché ha la dimensione economica, la dimensione tecnologica per farlo, ma in realtà non lo fa perché chiusa nel suo egoismo, chiusa diciamo, nel suo mondo separativo, chiusa in una volontà di non condividere diciamo, la gioia, la ricchezza e la possibilità che tutti gli esseri umani siano felici. E... Il tema della felicità legato alla realizzazione spirituale credo sia un tema rilevante. Eh, non sta scritto da nessuna parte che la via spirituale sia una via di tristezza, sia una via, ehm, come dire, eh, ricca soltanto di sofferenze e di cose negative. Credo al contrario che la via spirituale sia quella che ci fa capire la dimensione, anzi del dolore, che comunque è una dimensione presente nella nostra vita, ma ci fa capire anche quelle che sono le grandi possibilità che l'essere umano ha, se solo naturalmente eh, lui eh, voglia intraprendere un cammino che vada fuori dai luoghi comuni. Pertanto, quando eh, un essere in cammino si pone in cammino, non può non considerare la dimensione eh, dell'insegnamento e non può non considerare la dimensione del maestro. Ma, come abbiamo appena detto, questo maestro non è un'autorità, questo maestro è un amico e questo maestro ha una risonanza interiore. Non, questo non preclude il fatto che si possano trovare dei maestri diciamo, all'esterno di noi, ma questi maestri all'esterno di noi sono coloro che sanno evocare quella conoscenza e quella dimensione, quella alta dimensione spirituale che è dentro ciascuno di noi. Noi in fondo eh, potremmo considerarci gocce eh, di un oceano, gocce dell'oceano della vita, ma nello stesso tempo naturalmente dobbiamo considerare che questa goccia, questa goccia contiene... Eh, diciamo l'intero oceano e quindi eh, l'essere umano è un essere che è in eh, collegamento, che è in risonanza diciamo, con, con l'intero universo. Eh, le tavole smeraldine ci hanno insegnato che come in alto così in basso e ci hanno anche eh, insegnato che nel microcosmo il, il microcosmo ha una perfetta relazione con il macrocosmo, non c'è una separazione, non c'è una separatezza. Questo concetto dell'unità della vita è il vero snodo in una visione diversa, diciamo, e, e meno consumistica anche degli aspetti spirituali. L'unità unità della vita eh, significa che eh, ogni livello di aggregazione della materia ha un principio spirituale in atto e che quindi tutta la manifestazione, tutti i regni della manifestazione sono ammantati diciamo, da questa intelligenza cosmica che è quella che di fatto mantiene l'equilibrio di un universo che ha un suo profondo respiro e che quindi vive attraverso cicli di manifestazione, di espansione e cicli ovviamente di, di, di distruzione. In qualche altra serata abbiamo approfondito il tema del Kali Yuga e abbiamo visto come dal punto di vista della tradizione orientale il momento che stiamo vivendo noi è un momento di questo tipo. Quindi, eh, però abbiamo anche visto che proprio nei momenti più difficili All'essere umano non sono precluse le possibilità di una presa di coscienza di tipo spirituale, perché nella vita nulla va perduto, tutto si mantiene, tutto si conserva e naturalmente proprio nei momenti difficili ci possono essere delle correnti ascensionali, diciamo, che ci possono molto aiutare nella nostra presa di coscienza di tipo spirituale. Converrete con me che quando le cose vanno bene non siamo molto portati alle grandi riflessioni filosofiche e non siamo nemmeno portati, come dire, alle grandi prese di coscienza, diventiamo conservatori, vogliamo continuare naturalmente, vogliamo che continui il nostro ben stare. ma ehm, la vita, il movimento, il karma, la legge di equilibrio che naturalmente trova la sua... La sua quotidiana composizione attraverso il cambiamento ci pone molte volte di fronte ad elementi che hanno a che fare con le difficoltà, hanno a che fare anche con il dolore, perché no? Ed è proprio in quel momento, ed è proprio attraverso queste esperienze, che noi abbiamo la possibilità di sperimentare la bontà delle nostre conoscenze spirituali. Perché se noi limitiamo le nostre conoscenze spirituali a un'accumulazione mnemonica oppure a una loro spettacolarizzazione perché in realtà cerchiamo soltanto i poteri dello psichismo voglio dire che poi sappiamo benissimo quanti sono gli inganni che lo psichismo, e i cosiddetti poteri diciamo, che non sono i poteri latenti e le facoltà latenti e spirituali dell'essere umano ma magari sono semplicemente delle manifestazioni del piano astrale dove c'è tutto e, e, e il contrario di tutto. Quindi il ricercatore spirituale non può non essere una persona vigile e la sua vigilanza non è una vigilanza di tipo militare ma è una vigilanza che si basa su un'osservazione attenta un'osservazione che non va a proiettare una ricerca di una verità che noi pensiamo di avere dentro di noi, ma che sospende ogni giudizio e che osserva l'altro da noi, ma anche noi stessi, ma anche la realtà, senza giudicarla. E proprio attraverso questa osservazione abbiamo la possibilità di capire quanto vasto sia il respiro della vita, quanto grande sia la benedizione che questa vita ha in sé. In fondo se è vero, come dicono gli esoteristi, che noi siamo quello che abbiamo fatto con ciò che eravamo e che saremo ciò che stiamo facendo con quello che siamo, se fosse veramente così noi abbiamo la possibilità di capire che il momento presente, questo momento che stiamo vivendo, ci offre veramente la possibilità di una presa di coscienza, una presa di coscienza che va oltre il portato dei sensi, una presa di coscienza che ci apre il cuore e la mente a una dimensione della vita che è una dimensione molto molto più ampia. Ovviamente per fare questo dobbiamo dire di sì alla vita e per dire sì alla vita dobbiamo dire anche sì a noi stessi. Questo è un passaggio fondamentale, fin tanto che, che noi saremo in conflitto con noi stessi, fin tanto che non ci accetteremo per quello che siamo, fin tanto che non ci osserveremo diciamo, con neutralità di giudizio, il, il sentiero è, può essere molto eh, amantato di tante, di tante illusioni. Quindi dire di sì alla vita vuol dire aprirci ad una dimensione di comprensione che è anche una dimensione di comprensione di noi stessi. Cioè dobbiamo riuscire a capire quando il nostro dire, il nostro fare, il nostro pensare è figlio del piccolo io, della personalità e dobbiamo altrettanto essere in grado di capire e di eh, eh, di comprendere diciamo, a fondo quali sono invece le nostre possibilità. La letteratura spirituale è una letteratura ricchissima, eh, penso a un piccolo libretto che è molto circolato dal 1914 quando è stato scritto in America, mi riferisco al testo dell'Io sono, eh, della, della vita in personale è un libretto che si è diffuso in tutto il mondo ed è un libretto che ci dice esattamente questo cioè che il maestro eh, alberga nel cuore di ciascuno di noi e attraverso un pensiero, una, un percorso di consapevolezza noi abbiamo ovviamente la possibilità di entrare in contatto con questa nostra dimensione spirituale che è una dimensione che cambierà radicalmente la nostra vita. E vorrei anche eh, sottolineare come eh, ciascuno di noi non possa non cercare nell'ambito della realtà, della spiritualità, dell'esoterismo, delle conoscenze iniziatiche, ognuno di noi deve trovare ciò che risuona nel suo cuore. Quindi eh, se è vero che concettualmente il sentiero è uno, eh, praticamente ogni essere umano ha il suo sentiero e quindi è molto importante che noi capiamo quale sia il nostro e credo che sia altrettanto importante per ciascuno di noi capire che cosa la vita vuole da noi, che cosa, eh, qual è la dimensione karmica in cui siamo inseriti e questo... Questa presa di coscienza non può che passare attraverso l'ascolto, attraverso l'osservazione e, e soprattutto attraverso la pratica, cioè la pratica di quelle conoscenze spirituali che magari si possono eh, accumulare attraverso lo studio, attraverso la relazione con i maestri o comunque attraverso la dimensione diciamo di una relazione con qualche cosa che incide nel nostro cuore, nella nostra mente. Ma questo insieme di conoscenza, Blavatsky lo diceva con molta chiarezza, se noi non, non facciamo una sperimentazione delle cose che abbiamo appreso appre sul, sul piano cognitivo e, le, e misuriamo il valore di quelle cose nella pratica della nostra vita di tutti i giorni, se noi non facciamo questo ci mancherà un pezzo importante nella nostra possibilità di comprensione. Vorrei tornare al tema de, dei maestri e vorrei legarlo a, a quella che possiamo definire la dimensione bodhisattvica. Eh, chi è il bodhisattva? Il bodhisattva è colui che eh, raggiunge un elevato livello eh, come dire, di, di, di presa di coscienza spirituale, tale da anche da liberarlo, voglio dire, nel, nel migliore dei casi, dal ciclo della necessità delle rinascite, e che fa però una scelta che è quella, come dire, di reincarnarsi a beneficio di tutti gli esseri. Ecco, la dimensione del maestro è una dimensione bodhisattvica, quindi... Eh, questo processo è un processo che avviene a tanti livelli e, e naturalmente noi lo dobbiamo seguire con grande attenzione, lo dobbiamo seguire anche dentro, dentro di noi, non tanto perché siamo dei bodhisattva, ma quanto perché i bodhisattva possono ispirare diciamo, la nostra azione, perché ci mostrano concretamente come la rinuncia della personalità possa essere accompagnata da un'azione a beneficio di tutti gli esseri. Non è molto diverso dal mito della caverna di Platone, questo concetto diciamo ha molte affinità con il mito della caverna di Platone, perché colui il quale comprende che le ombre proiettate sulla, diciamo, sullo scenario della caverna sono illusorie e che in realtà, c'è la possibilità di uscire da quella caverna e di prendere diciamo, pienamente coscienza di quella che è la dimensione della luce poi questa, questa persona sceglie di rientrare nella caverna naturalmente per spiegare a coloro che sono rimasti dentro vittime dell'illusione diciamo, delle ombre quale possa essere davvero la realtà dunque dal punto di vista teosofico la vita è vista come una benedizione, la vita è vista come una grande possibilità, la, la vita è vista con, eh, come un'avventura, tra virgolette, che ci può portare fuori eh, dagli stretti confini della nostra personalità e ci può mettere in contatto con quella che è una dimensione spirituale che è soprattutto e prima di tutto una presa di coscienza che riguarda l'unità della vita, che riguarda il fatto che tutta la manifestazione è eh, governata dalle leggi universali ed è sostanzialmente mai priva del principio di consapevolezza e mai priva del principio di spiritualità e chiaramente tutto questo ci porta lontani dal mercimonio, ci porta lontani dalla violenza, ci porta anche in una dimensione che è eh, quella del servizio. La dimensione del servizio è la dimensione bodhisattvica in atto. Eh, dal punto di vista della tradizione buddhista ci sono quattro fuochi puri, l'amore, la simpatia, la compassione e la neutralità. E nella, vita, nella nostra vita la dimensione della simpatia potrebbe e dovrebbe essere una dimensione piuttosto importante, naturalmente anche la dimensione dell'amore, anche la dimensione della compassione e anche la dimensione della neutralità. Se noi smettiamo di giudicare gli altri, il mondo probabilmente si apre una possibilità di una energia molto forte, molto coesa. Molto importante e questa è un'energia che può essere davvero importante, può essere veramente combustibile, diciamo, per la nostra azione di tipo spirituale. Tutto in una, in una, dimensione, di, eh, in una dimensione naturalmente di umiltà, cioè eh, credo che la lezione che Socrate ci ha affidato, e cioè, eh, la consapevolezza di sapere di non sapere sia un punto fondamentale per il ricercatore spirituale perché fin tanto che noi siamo convinti eh, di conoscere la realtà e di averne potere eh, ovviamente siamo preda delle, delle più grandi illusioni se invece eh, ci rendiamo conto di che questa nostra dimensione è una dimensione comunque precaria paradossalmente questo piuttosto che limitarci invece ci darà una grande forza, una grande energia e ci permetterà naturalmente di, di, di procedere lungo le vie della vita con maggiore, con maggiore consapevolezza. E, cioè, abbiamo molti esempi davanti a noi e, Vorrei sottolineare come un esempio molto positivo eh, possa essere rappresentato da quelle persone che hanno saputo nella loro arte, nella loro scienza, nella loro professione, nella loro quotidianità portare in azione in realtà i principi spirituali vivendoli a fondo e naturalmente influenzando il loro vivere e il loro sapere alla luce, alla luce della spiritualità. Da questo punto di vista abbiamo dei grandi artisti che hanno capito questo, abbiamo dei grandi scienziati che lo hanno diciamo altrettanto capito e abbiamo anche delle persone assolutamente normali che anch'essi hanno capito a fondo diciamo questo, questo aspetto, e questa differenza. Eh, prendiamo per esempio la pedagogia la pedagogia montessoriana, la pedagogia montessoriana che ci mostra come eh, l'approdo scientifico diciamo, del sapere eh, di Maria Montessori influenzato dalle sue conoscenze spirituali e di tipo teosofico hanno dato vita a, ad un modo eh, come dire di concepire il bambino e di educarlo che sicuramente eh, va nella direzione di quella spiritualità e di quell'azione a beneficio di tutti gli esseri e questo avviene anche per i grandi artisti nel momento in cui Scriabin eh, cerca attraverso queste sperimentazioni non c'erano le tecnologie naturalmente per poterlo fare di mettere insieme la luce, la musica, eh, i colori, il suono, eh, in una sinestesia di, di, di grande respiro, nel tentativo di manifestare la bellezza e la bontà in atto nella, nella manifestazione, eh, naturalmente si avvale di quelle che sono le sue conoscenze musicali, le sue conoscenze tecniche, ma naturalmente l'ispirazione è un'ispirazione di tipo spirituale. Quando Kandinsky, nello scrivere eh, poco dopo, insomma nel, nel 1913, mi pare che sia l'anno, lo spirituale nell'arte, eh, scrive che eh, leggendo la dottrina segreta di, di, di, di Madame Blavatsky e fu colpito eh, da questa affermazione di Madame Blavatsky dell'importanza della vibrazione nel colore. E naturalmente questo ebbe una grande influenza, voglio dire, su, su, su di lui. Ma eh, Kandinsky resta un grande artista, quindi, ma come eh, tutte le persone intelligenti. E credo come tutti gli esseri umani noi dobbiamo avere un approccio olistico dobbiamo avere un approccio globale quindi non dobbiamo essere degli specialisti di quello che sappiamo di quello che facciamo anche ma dobbiamo essere aperti aperti a quella che è l'influenza che è la vita il messaggio che la vita quotidianamente eh, profonde in, in ciascun momento verso tutti gli esseri quindi per esempio quando noi ehm, parliamo della figura del maestro dovremmo considerare anche la possibilità di considerare il, il maestro come un concetto diffuso, quindi non è detto che il messaggio che la vita vuole darci ci debba arrivare attraverso un essere particolarmente carismatico con la barba bianca, un grande turbante un'autorevolezza millenaria, potrebbe benissimo arrivare nella vita di ogni giorno, bevendo un caffè, eh, eh, andando per strada, quindi eh, il tema è quello dell'atteggiamento che noi possiamo o dobbiamo avere nei confronti della vita, una grande possibilità, una possibilità di ascolto, una possibilità di osservazione integrale questo insieme con lo studio e insieme con la meditazione ci possono, ci possono dare, ci possono, eh, come dire, possono portarci diciamo, ad una presa di coscienza, ad una dimensione eh, sicuramente eh, importante e, e, e positiva. E il, il tutto sposato con quella che è la nostra dimensione eh, quotidiana senza questa dimensione quotidiana, noi non andiamo da nessuna parte. Wim Wenders nel suo Il Cielo sopra Berlino inizia il, il suo film con un angelo posto appunto in, molto in alto che vede gli esseri umani che passano eh, sotto di lui e questo angelo ha tutte le intenzioni di aiutare gli esseri umani, ma il cicaleccio mentale, il sordo ma fragorosissimo eh, dialogo interiore degli esseri umani impedisce agli stessi di avere una vera apertura verso l'esterno, di avere una vera, un vero livello di comprensione verso l'esterno. Mi piace pensare che la vita sia ricca di tanti aiutatori invisibili e che questi aiutatori invisibili siano sempre disponibili in tutti i regni a dare una mano all'essere umano in cammino ma il vero problema molte volte per l'essere umano è questa sua autoreferenzialità, referenzialità questa sua suo chiudersi in una sorta di bozzolo con tutti i pensieri che limitano di fatto la visione che ci fanno cercare fuori di noi le cose che eh, che abbiamo, che pensiamo, essere giuste, essere buone, essere vere, precludendoci però una visione molto più ampia che è quella che, ci pot che potrebbe derivare dal fatto di essere capaci di una, eh, come dire, di, una di, di una visione non condizionata. Krishnamurti in una sua eh, frase molto bella, ebbe a dire solo quando si riesce ad andare oltre il groviglio di idee che costituisce l'io che è dotato di totale o parziale continuità solo quando si riesce a superarlo allora quando il pensiero è completamente muto solo allora si realizza uno stato dell'esperire e si saprà allora che cos'è la verità quindi eh, solo quando si riesce ad andare oltre il groviglio di idee che costituisce l'Io. Se il filtro nella vis nostra visione del mondo è l'Io, naturalmente noi non riusciamo sostanzialmente a vedere la, la, la realtà. Dovremmo chiederci, ma ci sono degli antidoti, diciamo, eh, alla, alla disarmonia? Eh, credo che eh, sicuramente questi antidoti, scendiamo proprio molto sul pratico, credo che siano a disposizione di tutti noi. Eh, partirei dall'importanza della qualità del pensiero e anche della parola. Eh, un antico adagio affermava che morte e vita sono il potere della lingua, quindi la qualità del pensiero, la qualità della parola, credo, siano una condizione utile e necessaria per superare gli aspetti disarmonici, diciamo, della, della vita. E, eh, chiaramente eh, c'è anche una dimensione a livello di pensiero, ma anche a livello molto pratico, che ha a che fare con la non-violenza. Quindi anche il concetto del sano nutrimento è un concetto ha una grande importanza perché ci porta a rispettare molto di più quelli che sono i regni della, della natura. Quindi è evidente che eh, nutrirsi in un modo satvico, per così dire, cioè eh, l'Oriente naturalmente ha attraverso la lingua, la ling anche attraverso la lingua sanscrita, queste, queste grandi possibilità di, di sintesi. E quindi un nutrimento equilibrato, un nutrimento vegetariano, un nutrimento che non faccia ricorso diciamo, a, a prodotti che alterano diciamo, la coscienza, credo che sia un altro aspetto piuttosto importante. Anche qua possiamo essere sperimentali. Eh, io amo sempre dire questo, che eh, possiamo fare degli esperimenti, per esempio sul piano della meditazione. Potremmo provare per un mese a nutrirci veramente male, magari con una dieta carnea, piuttosto con un robusto consumo di bevande alcoliche, e poi vedere qual è l'impatto che tutto questo ha sulla nostra meditazione. Di contro potremmo poi fare gli sperimentatori e per un mese nutrirci in una maniera molto equilibrata e sattvica, e vedere qual è l'impatto e tenerne conto, registrarlo nel nostro quadernino e vedere che cosa succede al nostro pensiero, alle nostre emozioni. Se noi avessimo questa capacità di osservazione molto oggettiva della vita e della relazione che c'è tra il modo di pensare, il modo di nutrirsi, il modo di parlare e quelli che sono gli stati d'animo e quelli che sono i livelli o meno di lucidità, noi potremmo veramente capire come un certo tipo di comportamento sia una cosa estremamente positiva e ci avvicini a quella dimensione della mh, felicità che io ripeto sempre essere una dimensione importante anche per il ricercatore spirituale. E, e anche la scelta delle relazioni umane è molto importante se queste relazioni sono positive, sono virtuose, sono costruttive sicuramente queste aiutano la nostra vita, aiutano il nostro stato d'animo aiutano naturalmente noi stessi eh, a fondo spezzerei una, una lancia anche a favore della, della preghiera non tanto della preghiera intesa come un chiedere qualche cosa ma eh, della preghiera eh, come dimensione di ringraziamento diciamo alla vita una preghiera quindi in grado di liberare eh, molte energie piuttosto che di restringere il tutto in una semplice richiesta dovrebbe essere paradossalmente il contrario cioè quello di metterci, diciamo così, a disposizione della vita con le nostre energie a beneficio di tutti, beneficio di tutti gli esseri. E la meditazione ci può molto aiutare, eh, sottolineo sempre come eh, la meditazione non sia una tecnica, la tecnica naturalmente può aiutare la meditazione, ma la meditazione non è una tecnica, la meditazione è uno stato di coscienza ed è quello stato di coscienza che si ingaggia nel momento in cui non c'è più la separazione tra l'oggetto e il soggetto, tra colui che osserva e la cosa osservata. Se noi tutti osserviamo qualche cosa in, strettamente in una dimensione spazio-temporale diverse posizioni fanno sì che noi percepiamo la realtà in un modo diverso, ma la meditazione è quando noi cogliamo il prisma della realtà nella sua interezza. Fin tanto che noi guarderemo delle facce di questo prisma, per quanto belle naturalmente possano essere, noi non saremo in una dimensione di meditazione. E la vita semplice è anche qualche cosa di estremamente importante, dovremmo chiederci ma eh, tutto quello che facciamo, tutto quello che consumiamo è davvero necessario a noi, è davvero necessario all'equilibrio del pianeta? Eh, io credo che ci siano ampi spazi di miglioramento da questo punto di vista e c'è poi una, la dimensione del, del servizio, che è, è una dimensione naturalmente che ci porta ad una sorta di meditazione in, in atto. Perché avvenga tutto questo? Dobbiamo mettere in dubbio eh, la bontà assoluta di quella che è la percezione eh, sensoriale. Non che ci sia da fare qualche cosa, cioè da prendersela con i nostri sensi. I nostri sensi vanno benissimo ma dobbiamo collocarli voglio dire nel loro ambito quindi dobbiamo anche capire che ci sono tante realtà oltre alla realtà che, che, che percepiamo con i nostri sensi e questo allarga il nostro cuore allarga la nostra mente ad una dimensione spirituale molto più grande quindi anche un sasso piuttosto che un albero piuttosto che un animale dovremmo cambiare la nostra visione e non vederli diciamo così come storicamente poi abbiamo finito per fare perché li stiamo sfruttando <ride> in una maniera probabilmente diciamo ignobile e dovremmo invece considerarli eh, tutte queste dimensioni eh, come qualcosa di estremamente funzionale alla vita stessa e naturalmente al fatto che noi, noi siamo come loro in una, nella stessa barca diciamo, di questa straordinaria avventura che è la vita pensate a quanti milioni di anni di evoluzione ci sono voluti per arrivare diciamo, a, questo, a questo stato di coscienza ecco. e, e io credo che questa non dovrebbe essere, dovrebbe essere una, come dire, una, una possibilità che noi non andiamo a sprecare ma che anzi punteremo diciamo a, ehm, a sfruttare. E eh, essere capaci di discriminazione è anche un elemento importante. Questo deriva proprio dall'osservazione neutrale, quindi capaci di discriminazione, saper distinguere il vero dal falso, saper distinguere diciamo, le cose per quello che sono. E poi ci vuole entusiasmo, ci vuole uno slancio, ci vuole una volontà e ci vuole, come dire, eh, bisogna cercare una sintonia con le strade alte della vita, con la dimensione spirituale, con la bellezza, con la bontà. Gli esoteristi lo ripetono sempre, se tu essere umano non, non hai una, in te stesso una dimensione consona alla bontà e alla bellezza, molto difficilmente capirai veramente che cosa, che, cosa, che cosa è la vita. Eh, le cause dei nostri errori percettivi sono molte. Credo che questa distinzione manichea della vita, questa suddistinzione eh, per cui ci sarebbe da una parte diciamo lo spirito è dall'altra parte la materia, che la materia è negativa, e che lo spirito è positivo e così via, questo tipo di visione eh, manicheo credo che non abbia fatto bene diciamo, all'umanità, anche se politicamente, diciamo, anche se filosoficamente eh, l'eresia manichea non si è imposta, però nei fatti eh, direi che è un'eresia a tutt'oggi molto, molto molto diffusa, eh, a fronte de, di questa visione del mondo eh, separativa diciamo, io credo che eh, dobbiamo portare avanti invece una visione unitaria che è quella basata eh, sul, proprio sull'unità su, sull della vita e quindi la materia diciamo, non, è, non è cattiva ma anzi ogni minimo livello di aggregazione della materia contiene il principio, il principio spirituale un altro, inganno, un altro grande inganno in cui siamo caduti è quello di, di, di, di suddividere specialisticamente i saperi, quindi da una parte ci sarebbe la scienza, dall'altra parte ci sarebbe la religione e poi quanta, tante tante tante categorie. Ecco, io credo che oggi sia tornato il tempo in cui gli esseri umani debbono contaminare da un lato... I diversi aspetti del de, de sapere, ma dall'altro lato anche capire e comprendere come dire che stressare specialisticamente gli aspetti del vivere non ci porta ad una comprensione totale della, della realtà. Dobbiamo cambiare, essere degli sperimentatori, dobbiamo appunto fare delle esperienze, ma anche fare delle esperienze sperimentali perché solo attraverso questa sperimentazione noi abbiamo la possibilità di capire davvero se eh, le cose che abbiamo studiato e, e le conclusioni a cui siamo arrivati sono, sono buone oppure, oppure non sono buone. Eh, ci sono due ulteriori elementi a cui io personalmente attribuisco una grande importanza. E, eh, il primo elemento è l'ho ripetuto anche in qualche altra occasione l'elemento del perdono credo che l'essere umano abbia a disposizione questa, questa grande possibilità che è una possibilità naturalmente che non si afferma soltanto con degli atti di volontà perché è con qualche cosa che nasce da un moto del cuore ed è questa dimensione del perdono una dimensione catartica che ci permette di andare oltre le nostre negatività, che ci permette di andare oltre il nostro senso di separatezza. Naturalmente il perdono non riguarda soltanto gli altri, ma riguarda anche noi stessi. Dobbiamo prima di tutto perdonare noi stessi. Eh, ho sempre pensato che la bellezza della, della prima paramita eh, potesse essere dire la decrescenza eh, diciamo, rappresentata così cioè il fatto di prendere tutte le nostre cose che sono state anche tutte quelle che sono e sostanzialmente tutte queste cose possano essere offerte alla vita anche se queste cose non sono necessariamente tutte buone, tutte belle, tutte impeccabili ma attraverso questo, questo atto in qualche modo di donazione, di terzializzazione rispetto al nostro piccolo io della personalità credo che noi abbiamo una grande possibilità che è proprio quella di disinnescare anche emotivamente tutte le negatività che sono in noi attraverso il perdono di noi stessi e attraverso il perdono degli altri. E insieme con, con il perdono c'è anche la riconoscenza che credo sia molto importante noi dovremmo costruire mappe di riconoscenza dovremmo in qualche modo prendere come dire un grande foglio e cominciare a scrivere e a costruire una vera e propria mappa della riconoscenza è possibile che non siamo riconoscenti a qualcuno, possibile che non siamo riconoscenti alla vita, no? Io credo che se ci pensiamo un attimo abbiamo veramente la possibilità di costruire una mappa della riconoscenza. Allora questa dimensione catartica del perdono e la costruzione delle mappe di riconoscenza penso favoriscano la comprensione di quella che è la nostra dimensione karmica, una dimensione karmica che ci può portare a capire qual è la nostra pietra d'angolo e ciascuno di noi dovrebbe chiedersi quali sono i sogni a cui il nostro cuore si è aperto una prima volta quali sono i, sentiri, i modi di sentire profondo che il nostro cuore ha riconosciuto come importanti nella nostra vita allora vedete il perdono l'osservazione la costruzione di mappe di riconoscenza ci possono, permettere a capire, ci possono permettere di capire quali sono le nostre, le nostre pietre d'angolo e conoscere le nostre pietre d'angolo significa anche aprirci a questa dimensione, a questa dimensione della via del cuore. È una via profondamente diversa rispetto a quella dell'occhio ed è una via profondamente diversa rispetto a quella della mente. Oggi questa via, la via del cuore, penso che sia ampiamente auspicabile perché eh, ehm, la descrizione del mondo, che è una descrizione come dire molte volte interessata, eh, non tiene conto di quanto di buono e di bello e di vero ci sia anche in questo momento eh, nella vita dell'umanità e anche probabilmente anche nel profondo del nostro cuore quindi eh, credo che eh, andare a fondo su queste questioni eh, e considerare che eh, accanto alla dimensione della conoscenza in realtà eh, l'essere umano che percorre una via spirituale eh, è debitore ad un metodo come dire, delle possibilità delle sue prese di coscienza, perché eh, prendete per esempio la forza della relazione, cioè tutti noi ci nutriamo quotidianamente della forza delle relazioni, allora dovremmo dare grande amore, grande importanza, diciamo, alle nostre relazioni, dovremmo smettere di giudicare gli altri, dovremmo aprirci davvero diciamo alla via del cuore e dovremmo veramente considerare con riconoscenza questa grande possibilità che la vita ci ha dato. Se ci siamo avvicinati a, come dire, ad una dimensione non convenzionale della realtà è un grande dono che la vita ci ha fatto e naturalmente noi dovremmo eh, ripagare in qualche modo questo dono il nostro impegno e con la nostra forza di riuscire a sintonizzarci eh, con la dimensione eh, del bello, del buono e, e anche del vero. Eh, uno dei libri più belli che la tradizione teosofica ha a disposizione è eh, e la voce del silenzio come altre volte ho, ho ripetuto e quindi nell'avviarmi diciamo alla conclusione di, questo, di questa conversazione eh, volevo eh, leggere insieme a voi eh, alcune, alcuni passaggi del, della voce del silenzio. E, scrive eh, madame blavatsky la mente come uno specchio raccoglie polvere mentre riflette sono necessarie le dolci brezze della sapienza dell'anima per levare la polvere delle nostre illusioni cerca o principiante di fondere insieme la tua mente e l'anima tua fuggi L'ignoranza e fuggi del pari l'illusione. Distogli il tuo sguardo dagli inganni del mondo, diffida dei tuoi sensi che sono bugiardi, ma dentro il tuo corpo, tabernacolo delle tue sensazioni, cerca nell'impersonale l'uomo eterno e trovatolo, guarda all'interno, tu sarai Buddha. Quindi, un appello, diciamo, attraverso queste parole, alla dimensione dell'impersonalità. E ancora scrive Blavatsky, tu non potrai percorrere il sentiero prima di essere diventato il sentiero stesso. Tenda la tua anima, l'orecchio ad ogni grido di dolore come il loto apre il suo cuore per bere il sole mattutino il sole ardente non asciughi una sola lacrima di dolore prima che tu stesso non l'abbia tersa dall'occhio del sofferente ma ogni rovente lacrima umana cada sul tuo cuore e vi resti né tergerla mai finché non sia rimosso il dolore che la produsse nulla desidera, non opporti al karma né alle immutabili leggi della natura, ma lotta soltanto contro il personale, il transitorio, l'evanescente e il perituro. Aiuta la natura e lavora con lei e la natura ti considererà uno dei suoi creatori e ti renderà obbedienza. E aprirà dinanzi a te le porte delle sue camere segrete e scoprirà al tuo sguardo i tesori nascosti nel più profondo del suo puro virgineo seno. Incontaminata dalla mano della materia essa mostra i suoi tesori soltanto all'occhio dello spirito, l'occhio che mai non si chiude l'occhio per il quale non ha velo nessuno dei suoi regni. Allora ti mostrerà essa i mezzi e la via, la prima porta e la seconda, la terza e fino alla settima. E poi la meta, oltre la quale stanno immerse nel solare splendore dello spirito, glorie inespresse non viste che dall'occhio dell'anima una sola è la via che conduce al sentiero, alla sua fine soltanto può udirsi la voce del silenzio. Uccidi i tuoi desideri, rendi impotenti i tuoi vizi prima di muovere il primo passo nel solenne tuo viaggio. Fa tacere i tuoi pensieri e fissa l'intera tua attenzione sul tuo maestro che ancora non vedi ma che già presenti. Bene, siamo arrivati alla fine di questa, di questa conversazione, vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti una buona serata.